Benvenuti, buonasera, ecco un bellissimo albero di Natale, Buscidio Palestre è qua con voi, io sono Sensei Maurizio Poli, il cerchio della vita, molto importante, una frase che mi sta molto a cuore, la frase dice puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui tratta gli animali. Buscidio Palestre voleva fare parecchi eventi, parecchi eventi di beneficenza, il Covid ci ha bloccati, ci ha fermati, ma noi siamo qua, siamo ancora presenti, il Presidente, la maestra Alia Salvetti-Scian, ha detto voglio fare qualcosa, voglio donare, e lei dona una trasmissione e ha trovato un'associazione e questa sera andiamo a scoprire il dono della Bushido Palestre. Buonasera Presidente. Buonasera Presidente, che presentazione che hai fatto questa sera? Ma è il, dono, è il tuo dono maestra. Sono felicissima di, di dare questa opportunità all'Associazione Le Muse, che no, personalmente ho conosciuto Claudia all'inizio proprio pandemia, quindi ci siamo conosciute in un momento un po' particolare e quindi abbiamo deciso di dedicare tutta questa serata a queste ragazze, a queste volontarie. Quindi le presentiamo... Certo maestra, qui abbiamo... Claudia... E qui abbiamo... Betty. Claudia, Betty. come si chiama? L'associazione esattamente? Guarda là, che ti riesco a trovare. L'associazione Le Muse. E dove ti trovano Claudia? Eh, ci trovano con il nostro rifugio presente a Rezzato, sulla strada provinciale 67, appunto a Rezzato. Sì, ma io voglio una roba social. Dov'è che ci vendono sul telefonino adesso? Ci possono trovare su Facebook, e sulla pagina Le Muse Rezzato. Bravissima, bravissima, sì. maestra. Adesso parliamo invece con Betti, visto che Claudia <ride> ha rotto il ghiaccio. Chiediamo a Betty, ma da quanti anni esiste questa associazione? Parlaci un po' dell'associazione. Allora, l'associazione nasce nel 2003, quindi direi che l'anno prossimo diventiamo maggiore. Ecco, <ride> Nasce però come associazione culturale, eh, si organizzavano eventi, principalmente eh, culturali. Eh, poi eh, la nostra fondatrice Silvia Campora che tuttora è la responsabile del, eh, della struttura e dell'associazione ha eh, affiancato questa passione che aveva per gli eventi e per l'arte con il suo impegno nel volontariato e eh, questo l'hanno seguita anche altre associate con cui entrava nei canili eh, bresciani eh, qui parliamo proprio di quasi vent'anni anni fa, e prestava servizio di volontariato e in particolar modo eh, l'intento di questo primo nucleo delle Muse era quello di dare visibilità a eh, quei soggetti che eh, potremmo definire invisibili, i cani anziani che soffrono di patologie, Bello, eh? di cui non hanno proprio questo carattere solare, di cui magari ti innamori appena li vedi dietro una gabbia. Eh, questi cani purtroppo, vent'anni eh, fa, eh, è brutto dirlo, ma non avevano alcun tipo di possibilità di uscire da un box, eh, perché una famiglia che si accingeva all'adozione, eh, sceglieva il cucciolo, sceglieva... Un canetto che gli correva incontro festante, sicuramente girava lo sguardo davanti a un cane che eh, purtroppo malandato e vecchio eh, sembrava non avesse più nulla da offrire. E invece le muse si sono proprio concentrate su questa, su questa particolare categoria di, eh, di cani, per dar loro una visibilità e una seconda chance, o magari anche proprio una prima possibilità laddove non, ehm, non avevano avuto fortuna al primo giro, insomma. Beh, molto interessante. Maestra, ma gli animali in questa pandemia ci hanno aiutato? Ci stanno aiutando. Cioè, chiediamo loro, sicuramente ci hanno aiutato, hanno, hanno aiutato molto. E le, volevo anche chiedere alle ragazze, ma è sicuramente molto impegnativo perché. Si parla sempre del sorri col sorriso quando si parla di questi animali, però Claudia cosa dice, è impegnativa? La... Beh sì, sicuramente sì, eh, è impegnativo per noi eh, perché sostanzialmente la nostra struttura conta solo di eh, volontarie. Oh, C'è un capottino quindi... là, vedo un capottino. Oh, amore! <ride> sì, adesso potete vedere il nostro Achille, Achille. ospite del anni. nostro rifugio. Achille? Achille ha, ecco questa qua è <ride> la nostra Jenny, è sorella di Achille. Ah, ecco, sono hanno circa, <ride> Esatto, hanno circa due anni e mezzo uh -huh. e sono ospiti del nostro rifugio. Cercano casa quindi? Allora sì, sono, sono in cerca di casa, stiamo valutando poi ovviamente quelle che sono delle possibili famiglie, dei possibili adottanti e appunto avremo modo anche adesso di spiegarvi un po' anche come funziona tutta la gestione del nostro rifugio e quali sono i nostri iter. Quindi come funziona? Il allora innanzitutto ci teniamo a dire che l'associazione non conta assolutamente del personale stipendiato, questo significa che l'intera gestione della struttura è a carico eh, delle volontarie eh, che si sono prese l'onere di, eh, di un turno settimanale, quindi ogni, ogni giorno c'è eh, una volontaria che apre il rifugio alle 8, alle 8 e, e provvede insieme oh, giustamente a qualche altro volontario alla, eh, alla pulizia dei box, alla somministrazione delle terapie e del cibo. Eh, siamo fortunatamente anche eh, aiutati dai lavoratori di pubblica utilità grazie alla convenzione con il Tribunale di Brescia ah, ehm, che eh, sicuramente ci sollevano da incombenze un pochettino più pesanti, più pesanti. esattamente, però ehm, che sia Natale, adesso che proprio siamo nel periodo eh. natalizio, Capodanno, feste, neve, e sole, cocente, le volontarie ci sono. Quindi 365 è una gestione 365 giorni all'anno. All è un bel impegno comunque. Eh? Ed è un impegno sicuramente eh, gravoso, che però viene eh, fatto con, eh, con grandissima soddisfazione. Assolutamente. Ma quindi la, la, la felicità qual è per voi? A parte chiaramente il quotidiano perché quando li accudite anche sotto la pioggia ci siamo sentite settimana scorsa Claudia, non ce la faccio più, tutto il giorno sotto la pioggia, ma la, la soddisfazione qual è alla fine? La soddisfazione ragazzi? è quando apri, del, quando apri il box il cane che prima di andare a mangiare viene a salutare te. E poi ehm, più che il momento dell'adozione, eh, quando poi gli adottanti ti mandano le loro fotografie dove vedi il cane felice su un divano, su una copertina, <ride> ma soprattutto la cosa più bella sono gli adottanti che, che ci dicono grazie. Cioè siamo noi che dobbiamo ringraziare le persone che accolgono nelle loro case questi cani e invece sono loro che accolgono, che, che ringraziano noi e questa penso sia una delle soddisfazioni più più grandi che, che un volontario possa avere si vede anche dal tuo viso è cambiata, eh, sì, eh, sì, eh. è cambiata espressione sono i dettagli sono importanti siamo in tv la vostra presidente come si chiama che non lo so io si chiama silvia campora la salutiamo almeno sì. ciao Silvia, ciao, silvia. Ciao. Si grazie, la, grazie silvia sta lavorando la silvia Sta lavorando, eh, sì, sì. No, sì, sì. no non credo. No, anche io, sarà. sarà. Silvia la nostra presidente, ci teniamo a dire che è assolutamente operativa, nel senso che lei non si distingue assolutamente per gerarchia all'interno della nostra associazione, mette mano lei stessa a tutte quelle che sono le eh, situazioni di gestione del, del rifugio e attualmente continua a fare il suo turno. Brava, Quindi, complimenti, complimenti, assolutamente, assolutamente. complimenti. Sì. Quindi è proprio passione e amore quella esatto. che, Quindi, dice questi... per fare un esempio ti faccio questo esempio vedi? quando si finisce di, di fare arti marziali il giugizio ad esempio nella palestra si fa la doccia e l'ultimo che fa la doccia ha uno scopettone che deve, deve pulire la doccia deve tirare la doccia eccetera. io ho visto con i miei occhi il mio caposcuola una volta poi ho detto ma la faccio io stasera sono l'ultimo io, la palestra è la sua, la, la scuola, lui è il caposcuola, un pieno di cinture nere, lui ha detto, stas oh, sono l'ultimo io, l'esempio, è importante l'esempio, l'esempio, o no? Sì, assolutamente. Come dicevamo prima, anche lei in primis è quella che continua a fare tutti i suoi turni e assolutamente non manca di fare anche tutte quelle attività. Quante volontarie che... ci sono insomma? Oddio, quante volontarie? sinceramente non ci siamo mai contate. <ride> <ride> Perché? Perché eh, gravitano attorno all'associazione eh, delle persone che hanno un turno fisso durante la settimana eh, che grazie alle quali appunto la struttura eh, è pulita, la, i cani soddisfatti eh, mangiano e vengono curati. Poi c'è, ehm, diciamo, potrei definire la nostra associazione un po' come una spirale, con dei cerchi concentrici, perché appunto nel nucleo c'è eh, questo nucleo di volontarie senza le quali. Eh, il turno, esatto, lo zoccolo <ride> duro lo zoccolo duro sì. sono una ventina di persone eh, per dare un sì, una, una ventina di persone, poi però eh, anche le persone che durante la settimana o nel fine settimana vengono per portare i cani a spasso oppure quelli che organizzano i banchetti le raccolte fondi insomma eh, sono persone che seppur non essendo presenti eh, costantemente nel rifugio eh, danno un contributo enorme per cui oh, quindi eh, se io volessi avvicinarmi anche al rifugio cosa posso fare in che modo posso aiutare allora i modi sono sono veramente tanti eh, si può eh, iniziare ad affiancare una volontaria durante il turno settimanale e quindi ehm, le pulizie bisogna sporcarsi le mani ragazzi eh, allora <ride> diciamolo diciamo, chiaro, chiaro. un secondo poi vai avanti questo, questo, questo Daniele Scala, ah, che sì? ci Cosa scrive, Cosa ci chiede? Chiede. come si diventa volontario per aiutare, eh, sei arrivato tardi Daniele, la Presidente <ride> ha già chiesto, Daniele un po' più reattivo per <ride> piacere, ma fare domande veloce perché qui la Presidente stasera gioca in casa, quindi Daniele questo è il ritmo, scusate, ho una diatriba con uno su Facebook, scusate. <ride> Ah beh, stavamo dicendo eh, che bisogna sporcarsi le mani, non, non ce ne sono tante di storie ah. perché eh, il box va pulito, le ciotole vanno lavate e quindi non è semplicemente venire in rifugio e coccolarsi il cane, anche perché molti cani eh, non accettano immediatamente la coccola eh certo. di un estraneo. Per cui, eh, uno, sporcarsi le mani, eh, due, eh, abituarsi al caldo, al freddo e all'umido, soprattutto all'umido, <ride> e, e poi eh, ci sono talmente tante, ehm, tante cose che una persona può fare all'interno del rifugio, dal lavaggio delle coperte, al eh, trasporto dei materiali, perché spesso abbiamo anche bisogno di piccole manutenzioni, anzi qualcuno che magari è, con il fai da te è abbastanza... Quindi può darci una ecco, mano. Ecco, può darci una mano, perché insomma sono tutte donzelle ragazzi, noi <ride> facciamo quello che possiamo. Volontari preva in prevalenza Assolutamente, donne. Assolutamente, eh? in prevalenza donne e c'è ovviamente qualche uomo che ci aiuta e tutto quanto, però insomma anche un aiuto da questo punto di vista è sempre bene. Quindi ben posso anche venire lì e portare a far a spasso i cani, a rotazione. Allora eh, sì, eh, innanzitutto è necessario anche tesserarsi perché eh, ci un associazione, vi offre una un'associazione, soprattutto ad un a livello anche assicurativo. e poi eh, una cosa importante, la volontaria di turno eh, spiegherà ai nuovi arrivati, ai nuovi volontari o eh, a chi vorrà portare a passeggio i cani la corretta gestione di un cane al guinzaglio perché si pensa sempre che basti tirarlo, mh, tirarlo o essere trainati. Non <ride> eh, e invece, no, invece è una grandissima responsabilità, ehm, soprattutto nel momento in cui si trovano e si incrociano altri cani o altre persone macchine, eh, biciclette, insomma, la, la gestione al guinzaglio non è poi così eh, semplice e spiccia come comunque si può pensare. Comunque voi date una certa assistenza. Assolutamente, sempre. noi eh, nelle prime fasi accompagniamo e facciamo vedere come... Però, eh, cosa come importante, deve... che se proprio proprio non riusciamo a dedicare del tempo, ma vogliamo comunque contribuire, abbiamo Liba, <ride> troverete Liba sotto, lì, in, sopra questa striscia azzurra, e potete donare, potete aiutare questa, questa associazione che comunque, come tutte le associazioni, hanno sempre bisogno. Okay. Non bastano mai, non bastano perché mai. i cani non mangiano tutti quotidianamente, i tutti, tutti i, giorni. i giorni mangiano. Poi ha detto molta le cosa, le, le, le, le terapie sì, le che stavo dicendo. Le spese <ride> del veterinario, perché sicuramente <ride> le cliniche, guardate, Lorenzo ci ha, ci ha messo la locandina, sì, questo... Addirittura donate un euro al mese, quindi una, veramente una è veramente una sciocchezza. Questo è un metodo che abbiamo pensato per eh, appunto, i nostri affezionati per aiutarci. Eh, sostanzialmente siamo iscritti a questo portale di micro donazioni. Okay. Eh, abbiamo registrato... Come si chiama il portale? Si chiama Teaming. Teaming? Vi trovate esatto teaming. digitando sul web Teaming. Eh, cercate quello che è il nostro gruppo, quindi digitate Associazione Le Muse e potete unirvi al nostro gruppo e eh, sostenerci con delle micro donazioni di un euro al mese. Quindi un piccolo Quindi, fundraising fatto online? Esattamente, giusto? sì, per noi è un sostegno eh, per la persona, magari un piccolo sostegno perché equivale alla fine a un caffè al mese. Eh sì. Per noi invece è un grosso sostegno e una un possibilità sogno. di raccogliere dei fondi che vengono destinati alla gestione del gruppo. Lo Presidente, mi dicevi che questa qui era timida, ma invece questa invece è, sta è andando a una Andando, sta andando, sta ecco, Siamo in diretta vedendo. su canale 231 in digitale well TV sulla pagina della Bushido Palestra. Siamo adesso in diretta da, sì. da inizio di trasmissione. Sulla pagina well TV poi il link lo manderemo alle, alle signorine qui presenti per condividerlo. Poi prossimamente rivedere la puntata con calma e certo. vedere esattamente dove donare. Perché sai la gente è presa da mille cose. Però vedi, dice, ma perché la Presidente ha voluto fare l'associazione di animali? Perché non i bambini? Perché non... Perché cosa fa un animale? Non cura? Ma semplicemente è una passione. Io ma penso... no, ma io ti sto dicendo, un animale non cura le mie le ansie. Assolutamente per io, dopo Perché sì, non assolutamente mi cura, sì. non mi allena a voler allora, bene. Ecco qua. Facciamo una carrellata di questo, chi è? Raccontaci, raccontateci una delle due, chi eh, è, questo? Eh, questa è <ride> e questo? Questa è la nostra Vittoria, E questo? questa è la nostra Kimba, una nonnina di 11 anni, Amore. assolutamente... Ma è lì, è da, voi, da, da quanto tempo è con voi? Kimba è con noi da poco tempo in Quindi realtà. probabilmente il padrone te ne è andato... Sì, allora diciamo che alcuni animali che abbiamo presenti in rifugio sono anche purtroppo delle cessioni di proprietà, ah. quindi per diverse svariate spazi. Cosa vuol dire cessioni di proprietà? Alcune famiglie purtroppo per no, motivi personali magari non possono più accudire quello che è il proprio animale e quindi viene accolto e ospitato presso il nostro rifugio. Il presidente io... voleva cedermi di proprietà tante volte. <ride> <ride> voleva Stavo voleva cedere. Cedere. Posso cedere? Maurizio mio marito è possibile? Il marito è tra il pubblico io voglio andare a casa ancora con le ossa tutte intere maestra. Vediamo altri cagnetti. Dai Lorenzo, facci vedere altri cagnetti. Ecco questa. L'abbiamo vista. Sono tutte taglie, diciamo che, che possono essere anche. Quindi sì. sono tutte, tutte comunque adottabili. Adottabili. Senso, questi sono qui in attesa di famiglia. Eh, sì, sono in attesa di famiglia ah, oh, e è... per Questo. alcuni stiamo un procedendo felino? con. Uh, un um, eh, un'abituazione alla figura umana in quanto e poi piano molti, piano lo esatto, in quanto molti non sono ancora abituati né alla vicinanza con la persona né tantomeno ad essere condotti al guinzaglio anche perché magari la persona gli ha dato anche delle, dei eh, calci, vabbè, gli ha dato diciamo anche delle malate non, ci non sono affettuose, affettuose magari eh? voleva vedere quella cucciolina lì che dici come fa questa cucciola non ho davvero trovato famiglia questa cucciola ha sette mesi è nata il primo di maggio avevamo eh, risposto a una segnalazione <ride> Qua vorrei collegarmi al discorso delle balie, nel senso che io lì l'ho conosciuta proprio per questo motivo. Sostanzialmente la nostra associazione ha un rifugio per i cani ma non ha l'equivalente per i gatti. Tutti i nostri recuperi e le segnalazioni che ci arrivano vengono sostanzialmente recuperate ovviamente da noi volontari ma poi tenute in stallo da delle persone che noi chiamiamo balie. Eh, noi forniamo tutto il necessario dalle pappe alle visite veterinarie che rimangono a carico nostro e la balia ha il compito, diciamo, di accudire eh, l'animaletto fino a che non trova adozione. Eh, ma, in ma particolare. Fermo, fermo, Betty, però, vedi, tu hai detto balia, eccetera, la Presidente ti conosce, eccetera, ma chi volesse... Dove devo chiamare? Chi devo, il numero di telefono c'è per fare la balia? Allora, sostanzialmente noi abbiamo quelle che sono alcune nostre balie che ormai conosciamo. Storiche. Storiche. su cui ci appoggiamo. Eh, sulla nostra pagina Facebook pubblichiamo sempre annunci in quando abbiamo bisogno di balie, di persone che si offrono. L'ho vista anche poco tempo, qualche giorno fa. Esattamente, esattamente. E c'è sempre poi il numero di riferimento di una volontaria da chiamare per, appunto, potersi proporre come Baglia. Quindi il vostro riferimento è Facebook? Tendenzialmente sì, è Facebook, Che sì. si chiama la vostra associazione? Le Lemuserezzato. Ripetilo, perché la gente ha, bisogno, <ride> ha, bisogno, di ha bisogno di sentirlo. Ci tenevo molto a fare questo discorso, proprio perché, appunto, non avendo una struttura per i gatti, per noi è fondamentale e siamo sempre alla ricerca di Baglie, perché, ahimè, purtroppo le segnalazioni eh, sì, sono sempre da. altissime. Agendo solo su segnalazione, ovviamente noi possiamo intervenire solo nel momento in cui sappiamo do dove poi effettivamente posizionare questi gatti. Quindi c'è tutto un lavoro preventivo, dal, la, la, la, appunto la ricezione della segnalazione e la ricerca della balia, che ovviamente è un lavoro che deve essere fatto molto velocemente, perché una volta che ricevi una segnalazione vuol dire che c'è qualcosa che non va. Eh, sì. Purtroppo siamo nel 2020 e vengono recuperati ancora gatti e soprattutto... Anche tanti cuccioli nel periodo estivo e, e primaverile, anche se la stagione in quest'anno sembra eh, non finire, purtroppo vengono recuperati, abbandonati anche in contesti molto contagiati, come vuol dire che la stagione non finisce più. Nel senso che ancora ad oggi, siamo a dicembre, tendenzialmente il recupero di gattini piccoli e di cuccioli eh, si ferma eh, nei periodi invernali, ma come ha detto, è per colpa clima del clima, clima, esatto. Quindi influisce. il ciclo della vita, vedi il ciclo, vita, il ciclo, il vita, ciclo esatto. del clima, il clima sta cambiando, influisce anche sugli uomini, ma anche sugli animali, Assolutamente. quindi sta portando queste cose, le possiamo toccare con mano, quindi il ciclo della vita che è, diciamo sempre, il cerchio della vita, che è il simbolo nostro della palestra, eccetera, eccetera. Torna? Torna anche sugli animali, sì. Brava, Betty, mi piace così reattiva. Io Presidente, un'ottima scelta, devo Hai dire. Hai visto? Sono stata bravissima. Io volevo portare la mia esperienza personale, appunto, per, per far capire quanto è importante la figura della baglia. Ah, che brava, la regina sta facendo vedere il sito, brava. Questa è il vostro, la vostra pagina Facebook, Esattamente, esatto. Esattamente, sì. E la, la Presidente è, la vostra, è stata una vostra valia, insomma? Sì, io lo sono tuttora, se c'è bisogno io sono disponibile. Ah, complimenti Presidente. No. Faccio, questa è una scenetta che abbiamo provato tante volte, ma io l'ho visto. aveva in mano una, un, un gattino che stava così, proprio... E aveva un, una, una, una siringa, non mi ricordo. Il biberon. biberon ecco, Il biberon, ecco, non mi veniva in mente. Il biberon. Allora, Dico, gli... Cosa fa? Sono una balia. Non sapevo niente sì, sì. di queste non cose. Non hai nient'altro da fare. È un'esperienza molto bella, quindi io la consiglio assolutamente. Eh, rendetevi disponibile, non c'è bisogno di un grandissimo spazio, perché abbiamo visto che bisogna ricavare un piccolo, un, può essere, non so, la, la lavanderia... La cantina, C'è chi addirittura nei momenti estremi l'ha tenuta nel garage? Allora, tendenzialmente diciamo che quello che chiediamo alle persone come piccolo requisito per quanto riguarda appunto la baglia è avere una stanzetta da dedicare a questi cucciolini ma per un semplicissimo motivo, noi in primis, soprattutto se la Valle ha già dei propri animali, esatto. vogliamo tutelare quella che è la salute appunto degli, degli animali, animali. Eh, di chi già sta collaborando con noi e ci sta aiutando. Quindi chiediamo che ci sia questo piccolo requisito, perché ovviamente sono tutti recuperi da strada e dobbiamo fare tutti gli accertamenti veterinari. Che bello questo aspetto e qui. E tra l'altro, con la prima esperienza che abbiamo avuto... Eh, vabbè, a parte con i, con i piccolini appena nati, eh, avevano bisogno di stallo per un gatto malato. Quindi il famoso Simba adesso si chiama Simba, che era malato di Fivo Aveva la felve, sì. Esatto, e quindi spieghiamo un attimino che tipo di malattia è una malattia. Allora, sostanzialmente sì, abbiamo visto prima anche qualche foto, anche la cucciolina ci tenevo tanto a spingere anche lei, la fotografia che abbiamo visto prima è una gattina di sette mesi che è stata, è stata recuperata, in realtà la mamma è incinta eh, a termine, quindi la mamma ha partorito, eccola qua, lei è Melody, eh, oh. la mamma ha partorito e ovviamente ha allattato e svezzato quelli che erano i suoi piccolini, al termine di tutto questo processo, ovviamente nel momento idoneo, siamo, abbiamo proceduto alla sterilizzazione della mamma e a fare quelle che sono le analisi, testare la FIV-FELV. La mamma in me è risultata essere FIV-positiva e quindi ovviamente non potevamo avere la certezza che con il parto non l'avesse passata. Ti interrompo, sei bravissima, ma io non so cos'è questa FIV-FELV. Puoi spiegarlo a, a chi ci sta seguendo? Sì, diciamo che sono eh, delle malattie che eh, corrispondono un po' all'AIDS, alla leucemia, per fare una corrispondenza nell'essere umano, Accidenti. e sostanzialmente ehm, vanno un po' a compromettere il sistema immunitario del gatto. Quello che ci tengo a dire è che comunque anche questi gatti hanno bisogno di una casa, a maggior ragione hanno bisogno di trovare un contesto protetto in cui poter vivere, perché in un contesto protetto possono tranquillamente vivere una vita dignitosa. Quindi adottiamo sembra... anche questi gatti eh, esempio, queste Simba, Simba che sta facendo una vita meravigliosa, <ride> sta facendo veramente una, una vita da re. Simba, vorrei essere la posto perché io vedo i gatti che sono là, dalla maestra <ride> cioè, sono cullati, pasciuti no, e stanno ha, benissimo. Siamo maestra. riusciti a trovare una, una, una famiglia che non aveva gatti, era il primo gatto, ah. e quindi non, non c'è pericolo. Ah. Che venga comunque a contatto e crei problemi che contagi anche gli altri animali. E il gatto sta benissimo. Ma che emozioni ti ha dato maestra ah, fare queste cose? Io sono sempre disponibile. Infatti, è, è un'emozione fortissima. Infatti, quando non li ho chiama Claudia Claudia, <ride> esatto. è che mi porti un gatto gli Quindi, Lo consiglia a chi? Assolutamente, è un'esperienza bellissima. E tante volte mi dicono: eh, ma tu sei brava perché poi devono essere adottati. Cosa vuol dire? Cioè, tu parti dal presupposto di dare una mano, di, di curare quei gatti nel momento del bisogno. E poi la cosa migliore è cercare una famiglia. e Certo, quando poi se ne vanno un po' di magone, una lacrimuccia, però sei pronta a, a, a accettare altri animali. Quindi... Gli ho dati gli ho dati anche a. Ah. sono andati in campagna stanno benissimo cioè, quelli no, non erano dell'associazione non erano era dell'associazione perché l'associazione non, non li dà in campagna precisiamo però stanno bene beh certo che stanno, bene. stanno benissimo Lanzio. e sì. c'è un altro punto che volevo parlare un attimino con Betti sì. che spesso mi dicono però io mi rivolgo all'associazione ma mi fanno mille domande ma che storie insomma alla ah. fine ma è importante questa cosa, cioè tutte le associazioni eh, insistono a, a capire dove vengono sistemati gli, gli animali, ma per quale motivo? Allora, perché eh, il cane, così come il gatto, è ormai entrato eh, nel quotidiano eh, delle, famiglie, delle famiglie italiane, delle famiglie in generale e... Ehm, siamo scrupolose perché eh, la gestione di un'adozione è innanzitutto un atto di grande responsabilità perché si ha in gioco non soltanto la vita eh, del cane oppure del gatto ma dell'intero nucleo familiare perché eh, si possono creare delle dinamiche che eh, possono andare a rompere, a rompere degli equilibri eh, magari già precari e eh, a creare delle situazioni non piacevoli proprio all'interno della famiglia. In più ehm, cerchiamo, uno dei nostri moti è quello di trovare il cane giusto per la, la, famiglia, la, la famiglia giusta, giusta perché eh, è importante conoscere innanzitutto il cane, non soltanto il carattere, le motivazioni di razza e più capire eh, in quale contesto può esprimere al meglio questa sua, eh, questa sua personalità. D'altra parte ehm, vogliamo essere certe che eh, la famiglia prenda l'adozione eh, con altrettanta responsabilità perché adesso purtroppo siamo nel periodo natalizio e peluche ehm, vogliono i peluche. Esattamente e si pensa che eh, un animale possa essere un grazioso oggetto da mettere sotto l'albero. Invece, eh, ribadisco, è un atto di profonda responsabilità perché purtroppo eh, un animale comporta, oltre che un impegno di tempo, anche un impegno economico e noi vogliamo essere certi che una volta fuori dal rifugio il cane abbia effettivamente, o il gatto abbia effettivamente la, eh, la vita che merita e che noi sogniamo per, per questi cani. E soprattutto cerchiamo, ribadisco, di, ehm, di abbinare il cane con l'indole corretta per la famiglia, la famiglia. Arrivata, è giusta. Scusa Maestra, è arrivata una, una sulla pagina da Buscido Palestre, una domanda, dice Brave, avete tanti ospiti da affidare, mi chiede questo Carlo. Allora attualmente al rifugio ehm, sono ospitati circa una, una ventina di cani più eh, allora. ci occupiamo anche però di eh, adozioni esterne o meglio ehm, ci sono comunque delle famiglie che come abbiamo accennato all'inizio eh, necessitano per qualsiasi tipo di motivo trovare una nuova sistemazione per, eh, per il proprio cane o per il proprio gatto e quindi ci facciamo anche da tramite fra la famiglia eh, che cede l'animale con eh, i nuovi adottanti. Eh, al momento, come ho detto, abbiamo circa una ventina di eh, 20-25 cani, in quanto sono soggetti eh, fragili, eh, abbiamo, come abbiamo visto dalle, dalle fotografie, eh, molti segugi italiani a eh, pelo raso. Eh, che sono dei cani che eh, purtroppo al momento sono, hanno una forte fragilità i, i nostri ospiti, questi nostri ospiti e quindi devono essere seguiti in maniera piuttosto attenta abbiamo preferito tenere eh, meno soggetti, meno individui per poterci concentrare al meglio e provvedere al recupero è un bel impegno quindi anche la, la rieducazione del cane mm, più che rieducazione è l'abituazione proprio alla figura, alla figura umana come abbiamo accennato all'inizio l'abituazione al guinzaglio eh, perché sono poi le cose che una famiglia, eh, una famiglia chiede quando viene a, eh, esatto, chiede comunque che un cane sia, sia gestibile infatti qui torniamo anche al discorso della, eh, del colloquio preaffido per cercare di capire se la famiglia ha anche le competenze per poter eh, gestire un singolo soggetto Presidente c'è ancora questo Daniele Scala che eh, mi sta assillando. Dici eh. Valletto si di ecco dice... valletto Avete anche un veterinario? Eh, immagino più di uno. <ride> cioè io, io cioè eso, certo, cioè. ma no, perché giustamente non tutti conoscono la vita dell'associazione. Esatto. Quindi io so che avete alcune cliniche fidate. Sì. sì, sicuramente abbiamo dei veterinari che collaborano con noi, a cui appunto diciamo, sottoponiamo tutti i nostri animaletti per tutti gli accertamenti. Tutti i nostri animali che siano, che siano cani o che siano gatti fanno tutti gli accertamenti, i dovuti accertamenti veterinari e appunto come, come diceva prima anche Betty soprattutto anche presso il rifugio il fatto di avere anche dei cani anziani quindi non per forza il cane giovane in piena salute eh, significa dover eh, cont sottoporlo continuamente anche a dei controlli veterinari quindi assolutamente sì per noi è fondamentale. È eh, questo, chi è questa meraviglia? Allora, questa, questa è Selva, è un cane eh, che ha molto bisogno <ride> di essere abituata alla presenza eh, della, della persona, in quanto viveva in un contesto eh, di semi-libertà, viveva in una piscina, ah. per cui ha eh, un, un carattere abbastanza indipendente. e Adesso ci stiamo prodigando per abituarla nuovamente alla, eh, alla presenza della persona, infatti mh, ci sono un paio di volontari che hanno conquistato a poco a poco la fiducia di Amere. Selva e con cui questo cane riesce eh, ad essere molto più rilassato, per cui eh, siamo veramente contente del percorso che sta facendo e Eccola, speriamo che passando anche questo periodo di, di, ferro, di forte freddo, si riesca a, ehm, a incrementare anche le ore eh, in cui si sta con, con questo cane, anche perché eh, ricordiamo che la nostra struttura purtroppo ad oggi non può contare su un impianto elettrico, eh, non, non abbiamo né riscaldamento né gas né acqua, acqua corrente, Aspetta. abbiamo eh, una cisterna che riempiamo all'occorrenza e eh, per quanto riguarda invece la corrente, eh, da due anni abbiamo questo progetto eh, di eh, riuscire a portare la corrente all'interno della, della nostra struttura eh, e il 2020 era il nostro traguardo insomma, per eh, riuscire a, eh, a realizzare il primo step di questo, di questo nostro progetto. Eh. Il problema è stato che eh, Blocca bloccando con il Covid eh, tutti i nostri eventi... Perché chiaramente voi organizzate parecchi eventi. Noi organizziamo parecchi eventi perché ricordiamo noi, a parte la eh, sovvenzione del comune di, ehm, di Rezzato, eh, per cui eh, abbiamo una, un contributo annuale forfettario che ringraziamo per il contributo assolutamente eh, perché abbiamo la convenzione dei, dei soli cani accalappiati sul territorio di Rezzato tutto il resto, de, che sono un 3% eh, dei nostri ospiti è una, una cifra veramente molto esigua eh, il resto viene tutto dalla generosità dei, dei sostenitori e vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone che in quasi 18 anni ci hanno consentito di portare avanti questo nostro progetto. Quindi adesso diciamo che lo step più importante è la, la possibilità di avere l'allacciamento dell'energia elettrica. Assolutamente. Quindi anche qui diamo una mano. Assolutamente. Un... È uno step che deve essere assolutamente raggiunto eh. per poi eh, riuscire a portare poi il, la, la corrente direttamente al nostro, al nostro rifugio e permetterci, permetterci tante cose, insomma. Bene, ho visto che avete anche dei gadget, cosa abbiamo portato? La mascherina, sì, la maglia? Noi ecco, periodicamente eh, appunto, facciamo questi, questi gadget, ci sono anche delle persone che appunto... Eh, fanno queste cose e donano anche questi gadget a noi ed è un'ottima un soluzione per riuscire a eh, sia simpatizzare no, con, i nostri, eh, con i nostri appunto eh, affiliati, sì. chiamiamoli così, piuttosto che per noi eh, fare delle, dei banchetti di eh, raccolta fondi, nel senso che appunto eh, è come dicevamo prima, noi tendenzialmente facciamo spessissimo questi eventi che purtroppo come abbiamo detto col covid sono stati annullati dove appunto le persone possono venire a acquistare diciamo, i nostri gadget piuttosto che eh, appunto Volevo ricordare che sabato e domenica eh, ci sarà appunto un banchetto presso il nostro rifugio in occasione appunto del Natale ah, bello. Dove le persone possono venire a acquistare qualche piccolo regalino, qualche piccolo presente per il Dov Natale Dove questo rifugio? Il rifugio si trova a Rezzato in strada provinciale 67 È facile da trovare a Rezzato? <ride> È facile, sì cioè, Ci sono delle indicazioni? C'è qualcosa che guida le persone per arrivare da voi? Eh, allora, purtroppo, purtroppo no, <ride> mi dispiace dirlo, un però di sul navigatore un, un, un, un, un, un punto di riferimento c'è il caseificio Ambrosi. Sì. Eh, si trova praticamente alle spalle e sarebbe per la vecchia strada che da Castenedolo va verso Redondo ah ho capito che è lì lì lì lì domenica lì lì che esce lì centro commerciale che lì lì vicino, eccetera, eh, È mai è lì lì lì lì lì lì è lì lì lì Ah, Brescia, Brescia, Brescia, anche, sì, sì, Brescia, Brescia è vicina anche, potrebbe venire. Sì, sì, Brescia è proprio lì. È attaccata Brescia, insomma, potrebbe, vicino, Brescia, porti un bambino a fare un giretto, magari, vieni a vedere. Perché. Sì, direi che eh, la, nostra, la nostra struttura è una delle delle fermate diciamo sì. la domenica mattina no per no, no. un giretto direi che è una, una cosa molto bella vedo che le famiglie eh, sabato e la domenica eh, vengono a trovarci anche per eh, portare il canetto fare la passeggiata ci sono molte famiglie che eh, accolgono questa idea come, eh, come anche un passatempo per, per i bambini invece di andare semplicemente al parco li portano a, a vedere Bello, a interessante vedere i anche ah, educativo, anche educativo. È, molto, è molto educativo, assolutamente. Abbiamo avuto anche casi, insomma, di, eh, di famiglie che sono venute lì proprio perché i bimbi avevano, erano timidi nei confronti dei cani. E quindi, eh, in alcune situazioni, ovviamente, eh, a disponibilità del, del canetto giusto e comunque rispettoso anche del bambino. Abbiamo anche avuto fortunatamente dei casi eh, di, di cani equilibrati. Siamo riusciti un pochettino a avvicinare i bambini a, um, al cane, che è comunque Perché un qualcosa. il cane dopo che... un po' capisce l'uomo: eh? che c'è già un bambino, un adulto, frequentandosi, stando insieme, magari il cane ha sensibilità o no? Ce l'ha questa sensibilità? Assolutamente sì. Poi ovviamente fondamentale, come dicevamo prima, è capire qual è l'indole e il carattere del cane. Ecco, quindi per questo motivo noi siamo molto presenti soprattutto per quanto riguarda la ricerca della famiglia adatta e soprattutto per tutto l'iter di adozione. Perché in effetti non è detto che tutti i cani, cioè bisogna spiegare che in realtà i cani ognuno ha il proprio carattere e poi magari sono anche legati alla razza o alla razza mista perché chiaramente non, avete solo, non ci sono cani di razza, avete tutti sì, i tipi certo, di cani, certo. quindi prendono probabilmente anche il carattere in base alla, alla mamma o al papà, quindi è veramente importante. Il cane non è un gioco, quindi lo ricordiamo, non è un peluche, non è un gioco ed è fondamentale trovare la persona giusta. Pensa maestra che ho chiamato Sala Massimiliano, che il nostro so che lo conosce, lui gestisce l'associazione Dante e lui porta il cibo alle famiglie. 2.500 famiglie mi ha detto 2.500 famiglie Aspetta. e gli ho detto guarda avrei dei giochi che mi danno eccetera dei bambini li prendono ancora i giochi sanificati sanificati eccetera Mi ho detto sì, tutto tranne i peluci perché non li vuole più nessuno come non li vuole più? i peluci non li vuole più nessuno cioè, i giochi vanno bene sanificati puliti eccetera per le famiglie eccetera questa è stata la sua risposta salutiamo Sara perché è amico del mio lo so che quindi lo saluto molto volentieri è amico mio lui fa un'altra opera che è parallela, perché una volta che ho il cibo ho anche bisogno dell'anima, ho bisogno anche del, di, di qualcosa che mi aiuti. Soprattutto in questa pandemia abbiamo visto tante famiglie che avevano salve per un cane, perché persone sole, che hanno un animale in casa. Quindi diventa qualcosa di simbiotico, di qualcosa, vivono in simbiosi o no? Assolutamente sì. Sì, comunque l'animale eh, diciamo entra a far parte del, della famiglia, è un componente familiare. E poi ho visto anche degli ospedali che fanno fare la pet therapy, no? Esatto, questo perché anche diversi studi hanno dimostrato che proprio accarezzare il cane eh, ci aiuta a rilasciare endorfine, quindi proprio ci rilassa, quindi ho proprio condotto uno studio proprio su questo, questo rilassamento. Adesso Hai iniziato col cane ma anche il gatto cane, fa la sua cane, differenza, sì. il gatto che ti arriva lì. Quando vuole lui, però quando, vuole lui, <ride> bene, quando vuole lui, lui viene e però ti dà delle sensazioni, vero maestra? Eh, beh, direi di sì, poi diventano, come dicevamo, abbiamo, abbiamo appena preso un divano e dopo dieci minuti i gatti dove erano? Erano sul divano e quindi ci siamo chiesti, ma il divano l'abbiamo preso per noi o l'abbiamo preso per i gatti? Allora, come... E in effetti sono molto felici. Comunque volevo far caso. notare a tutti, bellissima la maglietta che Grazie. si può prendere, bella molto bella, associazione le muse, bella si può acquistare, si, la mascherina si vede qui la mascherina la vedere. quindi sabato domenica tutto andiamo, si può comprare eh? tranne le calze della nostra presidente che sono volete <ride> nataline. nataline tranne le calze della presidente qui si può comprare <ride> quasi tutto <ride> Però torniamo da voi, torniamo dalla Presidente che ha ancora delle domande per voi, intanto io controllo un attimo i social. Ma in realtà non ho finito ho la, finito, la, la lunga lista di domande. Davvero, Maestro? Uh, no, subito. vediamo altri, no, vediamo tre, abbiamo altri animali da vedere, noi? Vediamo, eh che così c'è... Oh, e questo chi è? Allora, questo, questo è Tiger, Ah, che bello. È, um, Tiger bello. È, è un dratar. Ha una eh, patologia, ha una eh, displasia ai gomiti ed è un cane però fondamentalmente molto buono, affettuoso, equilibrato, eh, mm -hmm. con i maschi diciamo che non è proprio non sono più, no. sono i suoi migliori amici <ride> però. Eh, Quindi il vabbè, suo problema di displasia ai gomiti cosa vuol dire? Eh, adesso non lo si vede, mo ecco, forse in ah, questa okay, fotografia riusciamo vedere. a vederlo. Ha i gomiti. Eh, questa prominenza e verso l'esterno ma crea esatto. problemi cioè riesce ad andare allora o... assolutamente in un trattore <ride> <ride> è un trattorino va in passeggiata anche gli piace tantissimo anche perché questi sono, eh, sono per... cani eh, sono cani da caccia un cane da ferma quindi per lui uscire camminare macinare chilometri è veramente il pane quotidiano e non bisogna veramente spaventarsi o fermarsi solo al suo, al suo aspetto fisico o eh, spaventarsi che eh, che potrebbe avere delle, eh, dei dolori o quant'altro oh il nostro tiger ha anche il pancino delicato per cui eh, gli diamo da mangiare una pappa specifica Beh, quello è normale esatto, esatto. E, eh, ecco un altro modo con cui le persone ci possono aiutare è, ehm, è procurarci queste, queste, queste pappe, pappe speciali che costano un attimino che costano sì sono pappe specifiche veterinarie che, eh, che costano effettivamente sì, però diciamo che sulle vostre spalle è pesante, però magari suddivisa tra tutte le persone che vi circondano comincia a essere un attimino più gestibile. No, assolutamente, assolutamente, quindi... Ma io visto poi cose. quella fotografia, voi andate da Flora Ricci o sbaglio? Era Flora Ricci? Sì, Questo. noi facciamo diverse raccolte pappe, quindi tendenzialmente presso alcuni negozi di animali, eh, sono presenti dei volontari bravissimi che appunto fanno questi banchetti in cui provano a spiegare anche alle persone tutte queste problematiche anche alimentari che alcuni cani presenti in rifugio anche hanno gatti. e gatti quindi tendenzialmente appunto sono fondamentali per noi queste raccolte pappe per cercare di raccogliere tutto il necessario per la Sta. corretta gestione guardate allora che vi stanno guardando non solo da brescia eh. perché qui le cose canale 231 arriva digitale per tutto streaming su tutti non i telefonini, ne non ne parliamo, sulle pagine facebook ovunque no, quindi arriveranno anche dopo queste le chiamate quindi la presidente vi girerà quello che arriverà sulla Bushido ma quello che condivideremo poi sulla vostra pagina perché la puntata andrà via anche dopo perché la gente ha bisogno di tempo per maturare la sensibilità giusta e poi come idea regalo per il natale può essere non andare a frettarci, andare a prendere subito questi animaletti, però può essere un come possiamo chiamare, un, un, un, un buono non, non suona bene c'è cioè, diciamo, un termine c'è un, un termine che è molto usato è, molto usato eh? ah, brava, è un'adozione a distanza brava a distanza si si a distanza come, come quella che abbiamo ricevuto proprio, proprio oggi <ride> guarda a casa una famiglia eh, carinissima con due bimbi che hanno chiesto alla mamma di sostenere periodicamente un nostro canetto ho, sono, no, sentita, sono questi, di una ehm, sono, questi sono, di sono di Brescia questi sono di Brescia però l'adozione a distanza può essere effettuata da, da qualsiasi persona, da qualsiasi parte d'Italia, per cui... Quindi gli mandate le foto poi a chi adotta? Le mandiamo le fotografie, restiamo aggiornati, se ci chiedono delle, delle notizie su, sul canetto eh, lo, sicuramente gliele forniamo, eh, siamo anche eh, onestissime nel momento in cui il canetto viene dato in adozione, diamo questa, certo, questa notizia e, e generalmente chiediamo se vogliono scegliere Continua, un altro canetto. È importante, è ci, importante. Ci dirlo. chiedono se era possibile donare cibo e coperte. Assolutamente. Sì. Assolutamente. Eh, cibo, coperte, abbiamo anche bisogno anche di, del lavaggio delle coperte. Ci sono tantissimi sì. modi in cui una persona, eh, se ti chiedono come possiamo aiutare... So, quindi voi gli preparate il sacco di coperte. Sì. Esatto. E, e poi in maniera indipendente abbiamo un una casetta di legno al, appena all'interno della sbarra del, del nostro... Rifugio, quindi, una persona in tutta autonomia può donarci il cibo, può venire a prendere le coperte, portarci le coperte. Abbiamo appunto adottato questo sistema in maniera tale che una persona non si sentisse anche legata ai nostri orari di apertura e che in tutta libertà potesse venire anche durante gli orari di chiusura a portarci il suo contributo. Ecco. Comunque, volevo garantire che queste associazioni sono associazioni serie. Quindi non preoccupatevi che tutto quello che, che fate, le donazioni, vengono comunque utilizzate per gli animali. Poi ci sono da vent'anni, vent maestra, sono sì. anche. No, infatti... Perché tante che... persone hanno questo, Dico, eh, però io non so dove vanno a finire, ne abbiamo parlato più di una volta di maestra, questa è vero, cosa. È vero, maestro? hai ragione. Se hai dei dubbi, porta le pappe. Esatto. Cioè, Pochini, aiuta in qualche esatto. altro modo, però è importante capire che ci sono associazioni serie. E le muse fanno parte di queste associazioni veramente serie, dove fanno tutto con amore, spendono veramente, e so anche che contribuiscono parecchio le ragazze, quindi non si tratta solamente del tempo, ma anche il contribuire a livello economico, perché quando ti trovi in una situazione difficile, cosa fai? E ti eh, di casa, però, no, è, è normale, così esatto. quindi... Cioè, vedi tranquillamente andiamo... Vedi Presidente, mano. ti devo fermare perché... Dimmi cosa guardo. Perché Maestra, ti devo dire una Dimmi. cosa. Il tuo dono, vedi? Sì, il mio dono certo Il tuo dono sta dando molto a questa... Perché dice, non ho dato le pappe, invece tu hai donato il tempo. Il tempo sì. di una trasmissione che di solito parla di atti marziali brutti, sporchi, cattivi, <ride> invece no. Abbiamo questo aspetto del circolo della vita che fa parte anche questo dell'arte marziale perché il nostro simbolo è un drago e una tigre, mm -hmm. quindi nel cerchio della vita fa parte anche rispettare tutti gli esseri viventi, quindi anche gli animali, perché se ti accanisci contro un animale il cerchio della vita torna contro di te, si chiama karma. Tutto qua. <ride> Aiuto! Aiuto, <ride> si chiama karma e quindi se fai male a un bambino, fai male a una donna, fai male a un animale karma, se ti vedo io è un karma molto ravvicinato <ride> <ride> però dopo questa mia stupidata c'è una piccola dedica che devo fare alla mia presidente qui il santo marito non c'è <ride> aiuto c'è questa poesia di Alda Merini che dice questa cosa qua perché amo gli animali dice, perché sono una di loro perché io sono la cifra indecifrabile dell'erba il panico del cervo, del cervo che scappa sono il tuo oceano grande, sono il tuo più piccolo degli insetti e conosco tutte le creature, sono perfette in questo amore che corre sulla terra per arrivare a te. Alda Merini. Bello, grazie. Questa è per te, Presidente. E invece <ride> ne abbiamo una per loro, emo, per le ragazze, perché ci vuole qualcosina di più. E quindi chi del grande Celli, Giorgio Celli, che è un un divulgatore, gli animali, eh, non c'è più però, si vedono i suoi documentari e quant'altro, dice, gli animali sono simili a noi, quindi anche voi avete questa cosa. E dobbiamo amarli per questo, perché il simile ama il simile, in cui si ritrova parte di se stesso, perché soprattutto dobbiamo imparare a conoscerli, perché l'amore, quello vero, è figlio della conoscenza e voi la conoscenza la date la state dando questa sera alle altre persone bene, allora, ricapitoliamo che abbiamo poco, grazie mille sei stato gentilissimo Hai cioè, dedicato due, dono, due, piccoli, due. Due, piccoli, due piccoli doni Le due piccoli pensieri allora abbiamo il Liban è ancora lì, quindi non si ferma Presidente, è fine... completo, Liban, Liban <ride> Quindi ragazzi date una mano a questa associazione, lo fanno l'associazione di volontariato, lo fanno con tanto amore, quindi aiutate questi animali. Ricordiamo anche come se non vogliamo donare dei soldi possiamo essere partecipi mh, aiutandoli, portando fuori i cani, possiamo anche diventare delle baglie, ripeto un'esperienza meravigliosa che io ho fatto e continuo a fare. Quindi dedichiamo tempo e amore a questi animali. Come possiamo aiutare? Poi lavando le coperte, portando il cibo, sabato e domenica, quindi questo sabato e domenica al, canino, al rifugio abbiamo la possibilità di, di fare delle spesine al mercatino, lo chiamiamo così. Quindi ci sono veramente svariate opportunità. Se avete bisogno di ulteriori informazioni consultate la nostra pagina che è Bushido Palestra su Facebook, la pagina invece delle Muse si chiama? Le Muse Rezzato, quindi scrivete tranquillamente, telefonate anche alla Bushido 030 355 1240, fate qualsiasi tipo di domanda e cercate di aiutare ragazzi, Aiutiamo, aiutiamo queste associazioni, volete dire ancora qualcosa? Ringraziamo della possibilità che Lia ci hai offerto. Figurati, è stato un piacere. Però mi cedeva, prima di chiudere la puntata mi dicevate una cosa importantissima che è successa all'associazione, che il comune rezzato aveva dato, cosa ha fatto? Non mi ricordo più. Il comodato d'uso? comodato d'uso, <coughs> sì sì, ormai il terreno su cui la nostra struttura è dal 2008, adesso per altri 30 anni. E quindi comunque, invecchierete lì i ragazzi, i nostri preparate. figli andranno quindi a fare la Quindi ringraziamo giunta del esatto, Comune di Rezzato per questa sensibilità che ha dimostrato, vedi, piccoli gesti ma anche concreti. Come esatto, dicevamo, ognuno deve fare la propria parte, quindi... Mi raccomando. Quindi chiudiamo la puntata. Chiudiamo. Ringraziamo il nostro Soche che, che ha, è qui da, che controlla nel pubblico. Ringraziamo la Buscido Palestra e il Presidente per questa sua idea bellissima di donare. Ringraziamo loro che sono state qua con noi. Ringraziamo loro che sono state mia, qua con noi. A voi, a sono voi, state molto invitato. spigliate, molto efficaci e molto e attenti. E ringraziamo te. Io carissima io spalla sono, io sono solo qua a fare che la spalla stasera ci hai fatto anche da Valletta sono molto da volentieri l'importante è fare queste cose perché donare è anche questo bene vi, vi aspettiamo noi ci rivediamo lunedì eh, giovedì abbiamo Samurai Chan lunedì avremo la serata degli auguri di Natale per esatto. tutti i maestri e la replica di questa puntata giovedì dalle 22 alle 23 un bacio a tutti e ciao, un buon Natale ciao ciao ¡Hola!